Quindi ricominciamo dal verso 76 con la risposta di Virgilio a Beatrice. O oh donna di virtù, sola per cui l'umana spezie cede ogni contento di quel celca minor li cerchi sui, tanto ma grada il tuo comandamento che l'ubidir, se già fosse, me tardi, più non te uopo aprirmi il tuo talento. Allora, Virgilio comincia con quella che si definisce in latino captatio benevolenzie. Questa parte, questa terzina, è un uh, momento di apertura in cui, come aveva fatto precedentemente Beatrice, anche Virgilio le riconosce certe qualità e le dice in particolare «O donna di virtù tale, che per questa sola, sola per cui la specie umana oltrepassa ogni contento, cioè ogni contenuto, cioè ogni cosa contenuta, sotto quel cielo che ha i suoi cerchi minori, attenzione, la spieghiamo, qua la questione è astronomica. Qual è il pianeta, chiamiamolo così, anche se è improprio, che gira nel cerchio che ha, diciamo, il percorso minore da compiere, quello più vicino alla Terra? La Evidentemente la Luna, ok? Quindi, che cosa sta dicendo in questo momento Virgilio, um, 76? Le dice che tu sei talmente bella, sei, hai talmente antivirtù che per te solamente la specie umana oltrepassa ogni altra cosa che sta sotto la luna, cioè tu sei insomma eh, la donna, l'essere più virtuoso che si possa trovare sulla terra. Ci siamo? O donna di virtù eccetera, quindi questa invocazione captazio benevolentia che ha questo significato e poi mi piace così tanto, tanto mi aggrada, tanto mi è gradito ciò che tu mi comandi, il tuo comandamento, che l'ubbidire, cioè che l'obbedienza a quello che mi hai detto, se già fosse, cioè anche se io la stessi già eseguendo, se io stessi già eseguendo il compito che tu mi hai assegnato, questo se già fosse vuol dire, se già fossi, eh, diciamo così, in corsa per eseguirlo sarebbe già tardi e dice più non te uopo aprirmi il tuo talento cioè non è necessario che tu mi spieghi di più di questo ok? non ti occorre dirmi altro che non sia il tuo desiderio in pratica e quindi non ti occorre non te uopo no? più che aprirmi il tuo talento più che Uh, esprimere il tuo desiderio. Però chiede a quel punto ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scendere qua giuso in questo centro dell'ampio loco dove tornare tu tuardi. Dice però no, questo spiegamelo, dimmi la ragione a causa della quale no, la cagion che, a causa della quale non ti guardi cioè non temi scendere qui sotto, qui giù vuol dire all'inferno insomma, in questo centro dell'universo, dall'ampio luogo, cioè dal luogo ampio, cioè l'Empireo, dove tu desideri tornare. Cioè le sta chiedendo, ma com'è che tu sei scesa dall'Empirio, cioè diremmo noi, insomma, da una parte del paradiso, fin qua sotto, senza temere? Qual è la ragione per cui sei qui e non temi che questa cosa sia contraria alla volontà divina? E Beatrice gli risponde, da che tu vuoi saver cotanta dentro, dirotti brevemente, no? perché tu vuoi addentrarti così tanto nella conoscenza, allora... Ti dirò brevemente, mi rispose, perché io non temo di venir qua entro, perché io non ho paura di giungere fin qui. Beatrice dice, temersi idee di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male. È corretto, no? Cioè bisogna avere paura solamente di quelle cose che hanno il potere di farci male. Delle no che non sono paurose di tutte le altre, di quelle che non hanno il potere di farci male, non dobbiamo temere, che non sono paurose. Cioè non dovrebbero farci paura. Io sono fatta da Dio, sua mercé, per grazia sua, tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma desto incendio non mi assale, io sono creata da Dio in un modo tale, dice Beatrice, per sua grazia, che la vostra miseria, la vostra infelicità intende, non mi tocca e la fiamma di questo luogo non mi può far male. Donna e gentile, capite che qua c'è tutto lo stil nuovo di Dante eh, in questo canto qui. E poi ci sarà anche in tanti altri canti, ma intanto cominciamo a riconoscerlo qua dentro. Donna è gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento oviotimando, sì che duro giudicio lassù frange. In pratica, cosa gli sta dicendo? C'è una donna gentile nel cielo che si compiange, cioè a dire si addolora di questo impedimento di questo ostacolo dove io ti sto mandando Beatrice sta mandando Virgilio a salvare Dante dall'ostacolo delle tre fiere che lo respingono nella selva oscura quando lui vuole salire il collo della grazia in modo tale che così che lassù frange duro giudicio ok? cioè la suspezza, il duro giudizio di Dio, che le impedirebbe di scendere all'inferno. Questa donna gentile chiese Lucia in suo divando e disse Ora ha bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando. Allora, attenzione, questo è un passaggio interessante. La donna gentile, che senza spoilerare troppo, immagino abbiate capito, è Maria Vergine, okay? muove verso eh, Santa Lucia, martire siracusana, eh, celebre per aver perso la vita, tra l'altro dopo un cavamento di occhi, motivo per cui la narrazione popolare, eh, scusate l'iconografia tradizionale, la raffigura con un piattino nel quale sono riposti i suoi vulvi oculari, appena strappati. Okay? Quindi questa santa qui era particolarmente eh, pregata, Dante era particolarmente devoto a questa, a questa santa, poiché, e questo ce lo dice il convivio nel terzo capitolo, eh, scusate, nel terzo libro, Dante dice di avere una grave malattia agli occhi ed è probabile che quindi le abbia chiesto la grazia di guarirne, questo è il link, insomma il collegamento tra Dante e, e Lucia. Vediamo che cosa, che cosa dice, che cosa succede a questo punto. Lucia, nemica di ciascun crudele, quindi nemica di ogni crudeltà, si mosse e venne al loco dove era. Cioè in pratica giunse al luogo dove stava Beatrice. È una specie, se mi consentite il paragone un po' come dire, irrispettoso, di staffetta salvifica, no? per cui Maria eh, parla con Lucia, che parla con Beatrice, che parla con Virgilio, che salva Dante. Succederà questo. Beatrice è lì, con l'antica Rachele, e che è la figlia di Labano, moglie di Giacobbe, insomma, personaggio biblico importante simbolo della vita contemplativa. Li disse, Beatrice, l'oda di Dio vera, che non soccorri quei che tamò tanto, cuscì per te della volgare schiera. Ora, si fa fatica a non rintracciare, almeno nell'indecasillabo 105, eh, una specie di auto elogio che dante si fa no eh, lucia dice a beatrice eh, beatrice vera lode di dio perché non soccorri quest'uomo che ti amo tanto costui che per te usci dalla volgare schiera cioè che si innalzò sopra il volgo qui abbiamo un diciamo così un riferimento alla carriera letterale di Dante, abbiamo anche un, un riferimento alla sua evoluzione nell'amore verso Beatrice di cui abbiamo parlato a lungo, quando abbiamo affrontato la vita nuova. Um, questo per te è interessante, no? per te potrebbe essere un, per te nel senso di per lodarti, per amarti in modo consono, eccetera, oppure potrebbe anche essere un riferimento al fatto che Beatrice fu strumento di questo e quindi attraverso di te, no? una sorta di eh, richiamo alla Latina. Non odi tu la pietà del suo pianto, quindi non senti tu l'angoscia del suo pianto. Vi ricordate la notte che io passai con tanta pietà, no? diceva Dante nel primo canto? Non vedi tu la morte che il combatte. Sulla fiumana, ove il mare non avanto, dice, non vedi tu la morte, la morte dello spirito? Eh? Non si intende questa, che lotta con lui sul fiume del peccato sulla fiumana, in quel punto dove il mare non avanto, allora, qual è il punto del fiume dove il mare non può prevalere? è la sua foce, cioè lì, no, in, quel, in quel punto specifico, Dante combatte con un fiume di peccato. Ora, questo, come al solito, eh, è, uno, è un verso che se fate quelle facce vuol dire che l'avete capito poco e con voi l'hanno capito poco anche i commentatori, infatti ci sono 25, 30, 40 righe sulle edizioni più importanti di Divina Commedia che raccontano eh, tutte le varie possibili interpretazioni di questo. Eh, con, con, consentiamoci di portare a casa eh, quella più semplice, può voler dire sul fiume minaccioso del peccato rispetto al quale neppure il mare potrebbe essere più minaccioso. Okay, quindi l'idea del peccato come di un fiume che trascina via, con una forza impetuosa, più di quella di qualsiasi mare. Il richiamo alla foce qui è nell'evidenza del fatto che quello, essendo il momento di scontro tra fiume e mare, è il punto più violento, diciamo così, dove si attua questo scontro, che potremmo definire appunto uno scontro tra peccato e eh, volontà di redimersi, per esempio. Beh, insomma, a questo punto si comincia con la narrazione di quello che accadde al mondo. Non fur mai persone ratte, cioè veloci, a far loro pro o a fuggir loro danno, cioè non ci fu mai nessuno di così veloce al mondo a trarre vantaggio da qualcosa o a fuggire uno svantaggio, diciamo così, come io, dice Virgilio, dopo cotai parole fatte, venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te e quei cudito l'anno. Scusate, ho detto Virgilio, evidentemente Beatrice. Allora, l'idea è che non appena Beatrice sente Santa Lucia che dice queste cose, si muove in maniera, eh, diciamo così, eh, veloce in modo sovrumano, okay? più di quanto abbiate mai visto correre qualcuno che abbia compiuto queste due azioni, e dal suo beato scanno, cioè dalla sua sede celeste, giunge al limbo, e a parlare con Virgilio, fidandomi del tuo parlare onesto, che onora a te, di nuovo un riferimento qua è a Virgilio letterato, quindi a Virgilio autore, e a coloro che l'hanno udito. Ora, invece, ricomincia veramente Virgilio a parlare. Poscia che mebbe ragionato questo, gli occhi lucenti, lagrimando volse, girò gli occhi, le si sono inumiditi, gli occhi a parlare del suo Dante e del pericolo che sta correndo questa è una notazione molto concreta di quanto Beatrice tenga a Dante e come se non riuscisse insomma, a sostenere più eh, il diciamo così il discorso nello sguardo di Virgilio volge gli occhi che già però erano luccicanti e dice perché mi fece venire più presto. E cioè, proprio per questo, eh, diciamo, mi fece giungere addirittura, no? più velocemente. E venni a te, così come la volse, e giunsi a te, dice Virgilio Dante, esattamente come lei mi disse di fare, come è la bolsa. Dinanzi a quella fiera ti levai, del Belmonte il corto andar ti tolse. Quindi ti levai, ti tolsi, da davanti a quella fiera che ti impedì la breve strada per il Belmonte, cioè per il Colle della Grazia. Dunque, che è Virgilio ritorna alla domanda iniziale, Dante non, vuole, no? non voleva partire, diceva ma insomma eh, di qua ci sono passati Enea, San Paolo, Beh, dire, che, eh, dire che possa farlo io mm, non, mi sembra, non mi sembra una cosa eh, eh, altrettanto dignitosa, sicuramente potrebbe essere di divino, spiegami, Virgilio gli ha spiegato tutto e alla fine gli dice che è con un cedimento molto dialettale no? per dire che cosa c'è, gli dice un che è. Va bene che lui è mantovano per carità di Dio, no? però è proprio una forma semplificata. Perché, perché restai? Non io, è eh, tu, cioè perché tu stai fermo, perché tu restai? Perché tu indugi. Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché accogli questo allette hm? qua? Perché accogli tanta viltà nel cuore? Perché non hai ardire e franchezza? Perché non hai coraggio? L'ardire e franchezza, sicurezza. Poscia che hai che tai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo. E il mio parlare tanto ben ti promette. diceva: ma perché stai fermo dopo che hai saputo che tali tre donne in cielo, che non sono proprio tre a caso, no? Cioè, Maria Vergine stessa, no? Eh, Santa Lucia, cui lui era profondamente devoto, e Beatrice, lo proteggono dal cielo, il parlare di Virgilio gli promette così tanto bene, ma perché non si muove? E qui similitudine sempre tracciata, quali? Tal. Eh? Due terzine, una per ciascuno dei eh, membri di questa similitudine. Oh. Quali fioretti, piccoli fiori? Mm dal notturno gelo chinati e chiusi, poiché il sol l'imbianca si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io, di mia virtude stanca e tanto buono ardire al cor mi corse chi cominciai come persona franca. cioè Insomma, Virgilio, tra l'altro, gli ha parlato di Beatrice, voglio dire, no, cioè la, la, la donna di Dante, no? e dice quindi come dei fiorellini si drizzano tutti aperti nel loro stelo quando il sole li colpisce dopo che hanno passato tutta la notte nel giro notturno, quindi chinati e chiusi, così io divenni rispetto al mio coraggio abbattuto, la mia virtude stanca, no? la mia virtù, il mio coraggio abbattuto che mi aveva fatto chinare, mi aveva fatto fare quelle domande, eccetera, ecco io da quella situazione mi drizzai, esattamente come i fiorellini eh, che vengono colpiti dal sole, e cominciai come persona sincera, sicura, questo Franco questo intende. O oh, pietosa colei che mi soccorse, e te cortese, come disti tosto alle vere parole che ti porse, tu mai con desiderio il cor disposto sia al venire con le parole tue, che io sono tornato nel primo proposto. Cioè, in pratica, piena di pietà con lei che mi ha soccorso. E cortese tu, cortese che poi lo sapete che nel gergo di Dante ha un tale ventaglio di, ha un tale ventaglio di significati, eh? è lessico proprio specialistico, insomma, no? della poesia dantesca, che hai ubbidito velocemente alle parole piene di verità che lei ti rivolse. Tu mi hai con desiderio il cuore disposto, quindi tu mi hai disposto, dovete costruirla così, tu mi hai disposto il cuore a venire con desiderio, tale, con le tue parole, che io sono tornato alla mia prima idea, cioè a quella di camminare, muovermi. Dante ha cominciato dicendo ok andiamo, poi si è fermato, roso dai dubbi. Virgilio ha eh, dipanato la matassa, ha sciolto i suoi dubbi e adesso Dante è di nuovo pronto ad andare. Così gli dice: Ah, scusate, no, or va, vai, gli dice, no, vai adesso con sol volere d'ambe due. cioè, adesso siamo d'accordo, allora vai, che entrambi vogliamo la stessa cosa. Tu, duca, tu signore e tu maestro, sentite l'anafora insistitissima eh? tre tra l'altro okay? tu che sei la mia guida tu che sei il mio signore tu che sei il mio maestro ce la facciamo spiegare da Boccaccio questa, eh, questo passaggio non si potrebbe in altra guisa bene andare dice Boccaccio se non fossero la guida e il guidato in un volere tu duca quanto è nell'andare tu, Signore, quanto è alla preminenza e al comandare? E tu, Maestro, quanto è al dimostrare? Cioè, qua dentro Dante dice che Virgilio lo condurrà precedendolo nel percorso, ma lo comanderà okay, dicendogli che cosa deve fare e lo ammaestrerà raccontandogli le cose che vedranno. Ci siamo? tu duca, tu signore e tu maestro. Così gli dissi, e poi che mosso fu, entrai per lo cammino alto e silvestro. Gli dissi in questo modo, e dopo che si fu mosso, entrai nel cammino, cioè nel percorso alto, che vuol dire arduo, ok? E silvestro, che vuol dire selvaggio, silvester, è uno dei 13 aggettivi latini di seconda classe, ha eh, a tre uscite: ha a che fare con silva, che è il bosco, okay? perciò intende qualcosa di selvaggio. E quindi entrai nel cammino arduo e selvaggio.